Ciao a tutti, faccio questo brevissimo video tutorial per spiegare come esportare le simbologie da ArcGIS in QGIS. Per farlo dobbiamo sfruttare il formato SLD che appunto ci permette eh, di compiere questa operazione. Come fare? Allora, apriamo il nostro progetto eh, ArcGIS, in questo caso ho aperto il Veneto e ho simbolizzato i comuni del, del Veneto in funzione del loro, eh, del loro nome. Dobbiamo appunto esportare poi questo ehm, quest elemento di, di simbologia in formato SLD, che è un formato aperto definito dall'Open Geospatial ehm, Consortium. Qui eh, su Wikipedia vedete la, la pagina dello Styled Layer Descriptor ehm, ed appunto il formato di scambio che serve a noi. Come fare? Torniamo ad ArcGIS. Purtroppo se andiamo a fare, eh, salvare la simbologia vedete che ArcGIS ci permette di salvare soltanto il suo formato proprietario .lir e non questo formato di, eh, di scambio che viene letto da QGIS, UDIG, GeoServer e così via. Per farlo, ci possiamo, eh, ci possiamo, basare su, eh, possiamo utilizzare un altro eh, plugin open source scritto da eh, un ragazzo tedesco per la sua tesi di dottorato che si chiama ArcMap2SLD. Questo plugin è appunto open source, lo trovate alla pagina eh, del, di questo progetto. Per scaricarlo dovete andare in fondo alla pagina dove trovate quest'icona quadrata. Se ci cliccate sopra vedete che eh, appunto si scarica il software. Andiamo a vedere dove l'ha scaricato, vedete che ha scaricato lo zip, se lo dezippiamo ci troviamo davanti a questa cartella. Allora, se avete... ArcGIS 10.0, basta semplicemente lanciare il programma facendo doppio clic sul file eseguibile. Se invece avete una versione successiva alla 10.0, quindi 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, basta semplicemente cliccare prima sul file BAT e, e dopodiché, eh, una volta che l'abbiamo fatto, possiamo cliccare sul file eseguibile vedete che si apre questo, um, questo piccolo software. Torniamo a noi quindi al, um, al nostro progetto ArcGIS dove abbiamo il nostro file. Attenzione, eh, automaticamente questo plugin che cosa fa? Si va a cercare il progetto di ArcMap aperto, quindi conviene avere un uh, progetto aperto alla volta e purtroppo il limite di questo è che converte un layer alla volta, quindi vi conviene farvi uh, un Progetto, vi aprite un progetto nuovo per ogni layer che volete convertire in formato SLD. Eh, di fatto è un'operazione, come vedrete, che richiede solo pochi, pochi momenti, quindi mh, non, è, ehm, non è particolarmente difficoltoso o oneroso come, come lavoro, anche se avete qualche decina di, eh, di layer. Allora, in questo caso, vi dicevo, abbiamo il nostro Veneto, categorizzato in funzione del, del nome del comune, abbiamo aperto il nostro software, diciamo dove salvarlo, in questo caso io ho salvato, ho creato una cartella nuova sul desktop che si chiama sld, voglio che questo uh, file che è in uscita si chiami veneto. Lo salviamo e dopodiché gli diamo il pulsante sld e vedete che il software comincia la conversione. Purtroppo questo qui è un file abbastanza grossetto in realtà come numero di geometrie, però vedete che il, il sistema è piuttosto, è piuttosto rapido. Aspettiamo che, eh, che finisca, come vedete ci vuole davvero, davvero poco. Bene, adesso ha finito e andiamo a vedere nella cartella che ho creato sul desktop. Eh, come eh, viene fuori? Ecco appunto qui vedete il file veneto sld. Se lo apriamo per esempio con Notepad, vedete che in realtà la struttura è quella di un file XML eh, dove viene creata una regola per ogni, ehm, per ogni nome del, del comune, e ad ogni nome del comune viene appunto definita un, un colore. Di eh, il fill è il contenuto stroke invece è la linea di, eh, di contorno quindi se vi piace giocare con l'XML potete anche andare a cambiarvi i parametri e la categorizzazione direttamente dal, da questo file XML eh, se come me siete pigri e non avete voglia vi prendete semplicemente questo file sld che vi create in questo, in questo modo, aprite il vostro progetto QGIS, vedete dove ho caricato la stessa identica geometria eh, e andiamo ad applicare questa nuova eh, vestizione come? tasto destro sulle proprietà del layer e andiamo nella finestra di, eh, di stile in basso sulla sinistra andiamo a cercare carica, eh, carica stile ci clicchiamo e vedete che di default giustamente QGIS vuole il suo formato QML però se andiamo sul menu a tendina, vediamo che c'è anche la possibilità di importare il file sld ci clicchiamo sopra veneto sld lo apriamo e vedete che già qui vediamo come mi abbia importato tutte le regole fatte su, uh, su argis applichiamo ed ecco qui il nostro, uh, il nostro layer in QGIS con la vestizione fatta in argis e qui andiamo a vedere esattamente che la, uh, la vestizione è, eh, è quella che, eh, che volevamo. Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro, il formato SLD è un formato in realtà molto molto interessante, anche perché permette di caricare le vestizioni in GeoServer per tutta la parte di WebGIS, ma magari un in un'altra occasione con, con Salvatore faremo un video appunto su questo. A presto!